Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questa giornata di formazione sui nuovi requisiti minimi per il riconoscimento regionale degli Ecomusei Lombardi. Eh, questa giornata di formazione eh, è stata voluta eh, proprio per entrare nel merito di quella che è eh, la normativa definita dal 2019 che ha stabilito nuovi standard qualitativi per il riconoscimento regionale in esito al monitoraggio che Regione Lombardia ha portato su, uh, sui territori uh, regionali uh, in un lungo percorso uh, di, di analisi, di, di dialogo e anche di accompagnamento a partire dal 2016 fino al 2020. Allora intanto vale la pena di capire che cosa sono questi requisiti minimi. Allora sono intanto eh, dei, degli standard qualitativi che sono stati stabiliti dalla giunta regionale eh, che prevede che vi eh, sia l'accertamento della presenza di alcuni requisiti minimi che possono ovviamente anche essere superiori nella specifica esperienza degli ecomusei. Sono di fatto i requisiti definiti da Regione Lombardia e possono costituire una base di riflessione generale condivisa anche da altri, però di fatto eh, il focus è sugli istituti culturali, regionali e comuseali. Che cosa non sono? sono eh, non sono criteri che ha, hanno la presunzione di definire cosa sia un ecomuseo, eh, perché ovviamente sapete meglio di me che eh, la definizione di ecomuseo eh, ha visto insomma numerose... Eh, interpretazioni e definizioni quindi non c'è questa, questa volontà eh, chiaramente sono degli standard che vanno a definire, e accertare che esistono delle basi perché questi istituti culturali che hanno un ruolo e una funzione specifica possano svolgere le loro funzioni di cura, gestione, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico locale come dice la legge regionale 25 del 2016 che ricordo è il testo unico sulla cultura dove l'articolo 19, 19 è proprio eh, centrato diciamo, eh, dagli, sugli ecomusei. Allora così molto velocemente ricordo che i vecchi requisiti sono del 2009 e il monitoraggio che è stato fatto a suo tempo eh, è stato eseguito con requisiti, mentre i nuovi requisiti sono stati appunto eh, approvati nel 2019 eh, anche eh, a seguito eh, di quella che è la legge regionale 25 del come dicevo prima, con l'articolo 19 che eh, come, già, come già detto prevede un specifico focus sul riconoscimento e monitoraggio degli ecomusei. Allora, eh, intanto questi nuovi requisiti minimi eh, avevano un obiettivo. Da un lato la necessità di un aggiornamento normativo sia regionale che delle convenzioni internazionali, eh, tararsi specificatamente sulle caratteristiche degli Ecomusei Lombardi proprio a seguito del monitoraggio che ci ha dato uno strumento no, di comprensione delle vostre realtà, semplificare alcuni vecchi requisiti alla luce degli esiti del monitoraggio e eh, all'aumento della qualità progettuale dell'esperienza ecomuseale. Vale la pena ricordare che tutto questo percorso è stato condiviso con la rete degli ecomusei, specificatamente attraverso la consulta regionale degli ecomusei, per chi vi ha partecipato anche attivamente, effettivamente se lo ricorderà. Eh, da, eh, proprio nel, nel rapporto con la rete, eh, l'esigenza della costruzione di un bademecum che andasse più eh, ad approfondire eh, quello che era il testo normativo che inevitabilmente aveva una sintesi, eh, appunto è stato costituito questo documento nel quale abbiamo anche noi come regione collaborato ma che è stato appunto portato avanti dalla rete e che è comunque un, ricordo un work in progress, cioè di fatto è un documento che trovate sul sito della rete che può costantemente eh, aggiornarsi e implementarsi eh, secondo anche magari delle necessità che vengono o, o dei dubbi che insomma che possono essere posti a implementazione. A comprensione dei requisiti, cioè di fatto il vademecum in qualche modo, anche se non è un atto normativo, abbiamo pensato di immaginarlo perché va a supporto della comprensione, eh, appunto, della delibera che di fatto, eh, come spesso succede un po' in tutti gli atti normativi, magari eh, non riesce a spiegare esattamente né può eh, come dire, eh, allargarsi a. Eh, a definire esattamente tutte quelli che sono uh, le normative, le convenzioni, cioè tutto quello che è l'apparato sostanzialmente teorico, no? che, che eh, sottende alla costruzione del requisito, mentre invece nel vademecum troverete anche tutte quelle che sono le riflessioni e anche le buone pratiche su degli strumenti già utilizzati e utilizzabili nel, nel contesto lombardo. E che sono un aiuto appunto sia per i nuovi musei che intendono accreditarsi, ma anche per quelli che hanno già riconoscimento. Eh, molto velocemente, ma ne abbiamo già parlato, questa è eh, un po' la, la cronostoria di quello che è successo nel 2016, la nuova legge regionale sulla cultura, nel, eh, sempre nel 2016 iniziato il monitoraggio, eh, nel momento in cui questo monitoraggio stava quasi arrivando a conclusione, abbiamo... Mh, rinnovato, diciamo così, eh, l'approvazione della consulta regionale dei Comusei che era appunto un, un tavolo di lavoro che già esisteva, però poiché la legge regionale del 2016 prevede proprio l'istituzione di tavoli per la cultura, abbiamo ritenuto che che la consulta potesse essere a pieno titolo, un tavolo inteso in questo senso come la legge regionale prevedeva e chiaramente nell'occasione si, si è aggiornato il regolamento, trovate tutto certamente sul sito della rete degli Ecomusei ma anche sulle pagine di Regione Lombardia dedicate agli Ecomusei. Nel 2019 sono stati definiti i requisiti minimi e poi c'è cioè, diciamo, una coda per cui possiamo definire la fine del monitoraggio nel 2020 semplicemente perché c'erano degli ecomusei che erano rimasti sospesi con alcune prescrizioni e quindi in sintesi abbiamo avuto quattro delibere dal 2018 al 2020 che hanno ridefinito un po' tutto l'assetto normativo su questo tema. Allora, gli obiettivi di questa formazione sono vabbè, chiaramente la prosecuzione di un dialogo ma interrotto insomma sul tema ecomuseale anche a seguito di quello che è stato il convegno di dicembre 2021 sul cinquantenario degli ecomusei che spero abbiate potuto uh, vedere, io purtroppo ero ospedalizzata e non ho potuto partecipare, però insomma è un convegno che mi sembra sia riuscito davvero a portare un dialogo tra l'esperienza lombarda, quella nazionale e quella internazionale a confronto ed era una cosa che tenevamo molto proprio per collocarci no, in, una, eh, come dire, in uno scenario di ampio respiro anche nel confronto sulle esperienze degli altri, portando anche la, la nostra e, e ricordo anche insomma, con piacere la partecipazione di Devarin che eh, in modo anche dato eh, conto del nostro impegno collettivo, regione e rete per la costruzione insomma di tutto questo apparato teorico che lui ha eh, assolutamente ritenuto di, di valida qualità, ecco la cosa ci ha ovviamente fatto molto piacere. Eh. Questa giornata è anche un momento di riflessione sul proprio stato di avanzamento lavori e anche la ripresa delle attività dopo questo periodo pandemico che purtroppo pare anche insomma, non arrivare a totale chiusura e come abbiamo già detto la necessità di un riallineamento tra i comusei che ancora non hanno i requisiti e chi invece già ce li ha e poi, Diciamo che può anche essere un elemento di valutazione sulla condivisione da parte degli Ecomusei alle sollecitazioni regionali, così come la richiesta del piano attività 2022, nel senso che il nostro monitoraggio è costante e su questo poi a chiusura di questa giornata magari entreremo un po' perché mi sembra anche giusto dare un ritorno sugli esiti dei piani attività che però specifico tutti voi avete presentato, cioè tutti i 34 Ecomusei riconosciuti hanno presentato il piano attività e di questo vi ringrazio perché mi rendo conto che insomma in diverse realtà insomma, a essere, continuano ad esserci insomma, diversi problemi eh, per l'espletamento delle, delle vostre attività. Allora, qui c'è un tentativo eh, su macro categorie in modo molto sintetico, intanto di dire quali sono le modifiche intervenute sull'aggiornamento dei requisiti minimi. Allora intanto, in termini proprio generali, in una nuova visione strategica e progettuale, è previsto un nuovo ambito che si chiama proprio progetto ecomuseale, che definisce il complesso degli elementi da considerare per presentare le attività. Eh, poi c'è un nuovo requisito che mette al centro la comunità, eh, che è eh, una delle criticità riscontrate, cioè... Il rapporto uh, tra la popolazione e la, cioè, la, la partecipazione attiva della popolazione e gli ecomusei è qualcosa che voi per primi spesso eh, ci avete sottolineato e quindi ehm, abbiamo pensato di inserire un requisito che abbiamo definito consenso libero informato che poi si attesta, ma poi lo vedremo eventualmente parlando nel vademecum che entra proprio nel merito, ehm, in qualche strumento o eh, forma in cui la popolazione aderisce a questo progetto. Peraltro questo è qualcosa che già accade in molti dei vostri territori, laddove avete convenzioni in essere, no? patti di collaborazione con vari soggetti sul territorio. Ehm, dopodiché, proprio per favorire questa partecipazione, nel requisito minimo 10 eh, chiederemo di indicare i live diversi livelli di coinvolgimento della popolazione, cioè quali azioni favorire, come realizzarle, quali atti formali in e informati attivare. Anche qui poi sul VADEMI troverete degli esempi anche di buone pratiche già in essere nelle vostre realtà. Ci sono poi delle modifiche che sono intervenute proprio a semplificazione, cioè requisiti che riguardano gli atti istitutivi sono stati accorpati sostanzialmente. E anche eh, alcuni requisiti si è cercato di agevolarli per il raggiungimento del requisito, ad esempio la sede non necessariamente può essere più unicamente destinata ma si può condividere con altri anche se però giustamente deve essere identificabile, questo soprattutto ci siamo resi conto nelle piccole realtà diventava complicato immaginare che l'ecomuseo potesse avere uno spazio logistico eh, destinato soltanto no, alla sua presenza. Uh, non è più necessario un comitato tecnico-scientifico, benché noi spieghiamo che ci sia, no? però uh, in qualche modo abbiamo verificato che um, costruire molte, molte figure di riferimento uh, da questo punto di vista può essere molto difficile, ripeto, anche e soprattutto. Uh, e quindi ci si può valere di un lungo referendum per cui forse sarebbe necessario qualcuno chiudesse il microfono grazie e il programma delle attività che prima veniva chiesto come triennale, ora lo chiediamo almeno annuale, questo per una ragione non a ribasso ovviamente della qualità, perché ovviamente chi ha la possibilità di fare una programmazione di lungo respiro e eh, appunto eh, spalmata su più annualità eh, è assolutamente quello che tutti noi auspichiamo, però non possiamo non tenere in considerazione che l'80% degli ecomusei lombardi sono, eh, sono legati agli enti locali e eh, una delle criticità che spesso ci, ci avete sottoposto è che molto spesso alla modifica, al cambio delle amministrazioni l'ecomuseo non solo deve ricominciare un po' no, tutta la costruzione eh, nella anche, eh, comprensione no, dei nuovi amministratori su qual è la loro attività ma ovviamente anche in termini di bilancio, se, se di bilancio in qualche caso per fortuna si può parlare, eh, ci sono delle risorse che non possono essere allocate in, te, in tempi appunto lunghi e, e quindi eh, fatto salvo insomma che ripeto per chi eh, riesce a fare una, una programmazione eh, pluriennale eh, ad oggi con nuovi requisiti, la programmazione dell'attività deve dell essere un annuale. Abbiamo già tentato insomma, no, di, di introdurre questa cosa quest'anno quando vi abbiamo chiesto i piani 2022. Eh, diciamo che poi eh, il centro di informazione può coincidere con la sede mentre prima era previsto come separato ed era definito come centro di documentazione. In ultimo la presentazione della domanda, eh, mentre prima l'ecomuseo doveva essere istituito da 18 mesi, eh, ora si chiede l'istituzione eh, di 12 mesi. Eh, in tutto questo dobbiamo <ride> specificare che eh, le realtà ecomuseali già in precedenza riconosciute da Regione che per varie ragioni hanno perso il loro riconoscimento, ma che abbiano avviato un processo di riconfigurazione, sono ovviamente libere di ripresentare la loro domanda. C'è poi stata la, la necessità di un allineamento alla normativa, per cui, eh, perché come vi dicevo c'è dal 2016 una nuova legge regionale che è il testo unico sulla cultura, che prevede che il patrimonio deve essere organizzato in e che eh, appunto l'ecomuseo può promuovere piani integrati per la cultura, eh, era, necessario, era necessario in qualche modo integrare i requisiti alla normativa regionale. Per quanto riguarda invece l'aggiornamento delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, eh, abbiamo ehm, chiesto eh, che eh, la, delim la delimitazione territoriale può, Prevedere può, cioè nel senso che bisognerebbe appunto andare un po' a tendere eh, verso questa modalità nella definizione di mappe digitali e georeferenziate. Da questo punto di vista, vi ricordo che c'è stata una formazione dedicata in questo senso sulle licenze libere, sugli OpenStreetMap che sono state fatte l'anno scorso e che trovate sul sito della rete degli Ecomusei. E, um, dopodiché si è anche pensato che uh, invece che immaginare soltanto un sito web per la comunicazione, chi desideri viceversa attivare come già molti di voi hanno fatto un social network, ecco che questa cosa ovviamente è assolutamente uh, alternativa o complementare insomma. Um, questa è l'ultima slide dove c'è una sintesi adesso di come sarà il monitoraggio, cioè una, ci sarà un'autovalutazione con cadenza biennale e poi c'è il monitoraggio ogni sei anni, poiché come detto ehm, il monitoraggio precedente l'abbiamo concluso nel 2020, quindi fra quattro anni e si, si faranno delle visite in loco a Campione e laddove soprattutto magari in particolare l'autovalutazione presenti delle criticità. Uh, per quanto riguarda le revoche qualora un ecomuseo riconosciuto a seguito del monitoraggio non garantisca uh, uno o più requisiti minimi sarà invitato a provvedere entro sei mesi prima se qualcuno ricorda c'era una sospensione per sei mesi più altri sei mesi ma abbiamo verificato insomma, che in qualche modo eh, non era poi esattamente funzionale tutta questa tempistica così lunga poi a, risolvere, a risolvere le questioni. Uh, ricordo però che esiste comunque monitoraggio dell'attività corrente, eh, questo a prescindere anche dai nuovi requisiti minimi, per cui eh, è necessario presentare dei piani attività annuali e, eh, e Comunque, sempre, quando noi eh, riterremo necessario, possiamo fare delle verifiche, eh, come anche, insomma, vedete, no? cioè, il nostro filo di comunicazione è sempre in essere, a volte vi chiediamo specifiche documentazioni laddove c'è un cambio di coordinatore o di sede o di quelli che sono i vostri contatti eh, e i vostri referenti. Ecco, questo in massima sintesi è... Eh... Come dire, è tutto il pacchetto dei nuovi requisiti. Io andrei a leggerli, sinceramente, se, se siete d'accordo, eh, magari saltando le cose un po' indondanti no, rispetto magari a quelli che possono essere gli atti istitutivi, dove poi potete trovare anche eh, dei dettagli nel Vademecum, con proprio anche degli esempi no, su come strutturare un regolamento, eccetera, eccetera. <ride> Allora nell'allegato appunto della delibera del 2019 trovate appunto la, il dettaglio ovviamente di tutti, di tutti i requisiti, c'è una premessa che è quella che sostanzialmente poi riprende le cose che ci siamo dette nella slide e uh, c'è secondo me una cosa abbastanza fondante che continua ahimè a essere una delle più grandi criticità che come regione noi uh, troviamo nella comunicazione con voi e cioè un prerequisito. Cioè l'ecomuseo deve garantire un contatto telefonico ed di mail e di posta elettronica certificata, attraverso il quale sia raggiungibile per qualsiasi richiesta. Allora, dicevo che relativamente alla costituzione dell'ecomuseo credo che non ci siano insomma, molti dubbi rispetto al fatto che ci sia un atto istitutivo, un regolamento. E, eh, e che, così come in passato, l'ecomuseo può essere costituito da enti locali in forma singola associata, da associazioni, da fondazioni, da istituzioni di carattere privato senza lucro. Salterei pienamente lato istitutivo e regolamento, eh, perché poi appunto basta leggere insomma quelle che sono le modalità che devono essere indicate, ma che già dovreste conoscere e che in ogni caso, e ribadisco sul Valdemeco, poi troverete magari un pochino più nel dettaglio, e andrei a questa cosa del requisito due, che avevo già anticipato nelle slide, il consenso libero informato. L'istituzione dell'ecomuseo deve essere espressione di un ampio riscontro di partecipazione da parte della comunità e dei soggetti pubblici e privati che la compongono. La popolazione locale, così come le istituzioni culturali, scientifiche e scolastiche, gli enti e le associazioni locali, le realtà economiche ed eventualmente persone singole coinvolte, sono chiamate a esprimere con il loro libero preventivo e informato consenso la loro adesione al progetto ecomuseale. Il consenso può essere espresso attraverso gli strumenti che si ritengono più idonei e rappresentativi di questa volontà. Lettere, adesioni formali, convenzioni, patti di collaborazione, firme di cittadini. Cioè nella sostanza ci deve essere in qualche modo eh, la, una volontà che sia chiaramente espressa, della quale regione prende atto, per cui sul territorio. Riprendiamo il consenso libero informato se ce lo siamo perso, eh, dove appunto dicevo che eh, quello che viene chiesto oggi è che l'istituzione dell'ecomuseo debba essere proprio espressione con un riscontro da parte della comunità e quindi eh, verranno chiesti degli strumenti specifici perché questa volontà venga, venga espressa, lettere, adesioni formali, convenzioni. Circa la sede ne abbiamo già parlato, eravamo già eravamo arrivati al progetto ecomuseale dove eh, praticamente quello che si dice è che per ottenere riconoscimento regionale è necessario produrre un progetto ecomuseale complessivo e sostenibile che a fronte di uno studio preliminare definisca il territorio di riferimento, il patrimonio culturale e paesaggistico materiale e immateriale che si intende salvaguardare, il personale dedicato alle attività ecomuseali, le attività realizzate nel periodo antecedente alla domanda di riconoscimento in qualche modo attestando che questa istituzione da 12 mesi però nel frattempo ha portato no, a uh, delle attività che siano state realizzate e agli obiettivi strategici che si intendono perseguire attraverso una pianificazione delle attività. Eh, il territorio dell'ecomuseo deve essere riferito a uno specifico territorio identificato e circoscritto, ma questo nulla cambia no, rispetto al passato, così come... Sul patrimonio dove però eh, ad esempio una cosa che eh, abbiamo aggiunto e già vi anticipato nelle slide eh, dovrà essere mappato cartograficamente e preferibilmente in formato digitale e georeferenziato. Eh, organizzato in itinerari culturali, così come la legge 2016 prevede, ma già, se ricordate, in qualche modo già i requisiti precedenti chiedevano che fossero esplicitati gli eh, itinerari eh, nei vostri territori. Eh, relativamente al personale eh, dell'ecomuseo, diciamo che, come già anticipato dalle mail, eh, la cosa che, che differisce insomma, è che ci sia almeno un referente scientifico che può però coincidere con la figura del coordinatore, poiché abbiamo visto che in molti territori questo accade. Uh, allora, relativamente alle attività e ai progetti, l'ecomuseo deve dimostrare una capacità di autonomia nella realizzazione dei progetti capacità di autosostentamento, questo era già in essere. Eh, Ai fini del riconoscimento queste capacità devono essere presenti e documentate attraverso le attività svolte direttamente nel proprio territorio con il coinvolgimento della popolazione locale, almeno dalla data di formale istituzione, quindi dovranno essere documentate tutte le attività, eccetera. Um, in particolare le attività previste nel progetto ecomuseale relative alla cultura tradizionale storia orale, saperi locali beni immateriali, in generale i beni culturali che riguardano la ricerca etno-antropologica dovranno seguire gli standard tecnici dell'archivio di etnografia e storia sociale e su questo sul Vadimekun potete avere poi un dettaglio um, rispetto alla pianificazione le strategie, vi avevo già anticipato, no? che l'ecomuseo eh, può promuovere piani integrati della cultura e che la richiesta del riconoscimento deve contenere una pianificazione di lungo periodo, ma, come poi vi dicevo prima, eh, è comunque sufficiente che a Regione Lombardia si documenti almeno un piano delle annualità. Qui c'è un elenco di che cosa questo programma deve prevedere, non entrerei insomma, poi nel, nel, nel merito di cose che poi insomma, credo non siano poi eh, molto diverse da quelle che già applicavate. Nel rapporto con la, con la popolazione eh, si ribadisce che il consenso sociale e la partecipazione sono dei prerequisiti imprescindibili per ottenere il formale riconoscimento e la partecipazione della popolazione si esprime a partire dalla creazione stessa dell'ecomuseo attraverso consenso libero e informato, come nel requisito 2 precedente, eh, di soggetti che aderiscono al progetto ecomuseale. Eh, L'ecomuseo deve indicare le modalità di coinvolgimento e partecipazione della popolazione locale al progetto ecomuseale ai vari livelli della scala di partecipazione, cioè dall'informazione, la consultazione, la concertazione e l'azione condivisa. Ecco, questo diciamo che entra un pochino più nel dettaglio di quello che già eh, si prevedevano rispetto alla partecipazione delle comunità, però eh, quello che viene chiesto ora è che queste modalità di coinvolgimento vengano esattamente definite. L'azione dell'ecomuseo deve compiersi in modo partecipato, eh, l'inventario del patrimonio culturale ad esempio può essere costruito attraverso la promozione di laboratori di cittadinanza attiva per la costruzione ad esempio di macchie di comunità, Così come la realizzazione di itinerari culturali e eh, la pianificazione delle attività devono vedere la partecipazione effettiva della popolazione e la determinazione delle decisioni assunte. L'ecomuseo quindi può attivare patti di collaborazioni formali e informali, so, su che, eh, so che su questo Edo poi avrà qualcosa da dire anche per spiegare che cosa si intende. Nel rapporto con gli enti locali nulla è in realtà ha cambiato, nel senso che l'ecomuseo dovrà indicare delle modalità di rapporto e di coinvolgimento diretto. Eh, nei propri organi attraverso accordi e convenzioni, così come con gli istituti culturali ed educativi e di volontariato dove appunto si chiedono di, di indicare le, modi, le modalità di coinvolgimento delle associazioni e degli istituti culturali ed educativi presenti sul territorio anche con delle convenzioni, così come il rapporto di collaborazione con soggetti pubblici e altre realtà socioculturali, musei, biblioteche, archivi e scuole ad esempio. Uh, l'ecomuseo partecipa ai tavoli di lavoro dedicati agli ecomusei promossi da Regione Lombardia e può collaborare alle attività promosse dalle reti degli ecomusei a livello regionale, nazionale e internazionale. Eh, nel rapporto con le realtà economiche locali, anche qui l'ecomuseo deve sviluppare le relazioni con i soggetti dedicati allo sviluppo economico locale e con gli operatori economico produttivi, così come dei servizi. Eh, al fine di migliorare la cooperazione e il partenariato, il rapporto con i soggetti pubblici e privati devono essere definiti, pertanto devono essere forniti degli atti, cioè delle convenzioni che ne documentino le modalità di coinvolgimento. Eh, L'ecomuseo può incoraggiare l'iniziativa imprenditoriale, progettando percorsi di visita integrati che favoriscano la scoperta dei prodotti locali e lo scambio culturale tra i visitatori e i residenti. Per quanto riguarda l'informazione e la comunicazione, ehm, come già detto gli ecumusei devono essere dotati di un centro di informazione e documentazione e sono tenuti a svolgere e promuovere la ricerca scientifica e didattico-educativa riferita alla storia all'arte, alle tradizioni locali all e all'ambiente e a diffondere i risultati favorendone la, la divulgazione. Quindi eh, parlando di comunicazione l'ecomuseo deve provvedere a informare la popolazione su tutto ciò che concerne la propria attività e le iniziative promosse, cioè deve aver attivato forme di comunicazione digitale dedicate e aggiornate, quindi un sito web o un account sui social network. L'ecomuseo pubblica con licenza aperta almeno gli elenchi del patrimonio corredati da schede esplicative, le mappe del, del patrimonio e del confine dell'ecomuseo e gli itinerari culturali. Su questo, come già vi avevo detto, è stata fatta una formazione l'anno scorso che eh, ha dato proprio un supporto alla comprensione di come poter procedere anche e soprattutto con eh, OpenStreetMap. Um, per quanto riguarda il centro di informazione e documentazione, eh, si è detto che ora la struttura che funziona come centro di formazione può coincidere con la sede eh, e questa struttura deve garantire un'apertura abbastanza continuativa e di spazi adeguati per la collocazione di eventuali raccolte e spazi espositivi. Um, ora poi c'è la, la dire, si entra nel merito proprio della modalità dei termini della presentazione delle domande. Come detto, l'ecomuseo deve essere istituito almeno da 12 mesi, dimostrare un'attività già attivata e pertinente alle finalità ecomuseali. Eh, e ribadisco, saranno prese in considerazione anche le realtà ecomuseali già in precedenza riconosciute che abbiano avviato un, un processo di riconfigurazione eh, relativamente al territorio e ai soggetti aderenti. Um, regione assegna il proprio riconoscimento a seguito di avvisi pubblici pubblicati con cadenza periodica, il monitoraggio che avevo, vi avevo già anticipato eh, nelle slide eh, avverrà secondo le modalità eh, della, diciamo, di un questionario di autovalutazione ogni due anni che illustra i risultati ottenuti e ogni sei anni eh, tramite verifiche loco a campione. Questi sei anni li abbiamo costruiti proprio per, nella consapevolezza che il monitoraggio prima eh, aveva bisognato di cinque anni per essere portato avanti in una ricordo visita puntuale di ogni singolo quindi singola realtà ecomuseale e poi anche dopo tutta un'attività di accompagnamento che è stata fatta per gli ecomusei che avessero delle, delle prescrizioni alle quali poi hanno più o meno ottemperato e chi non ha ottemperato come sapete poi ha avuto la revoca del riconoscimento. Ehm, per la revoca come avevo detto eh, se ci sono, se c'è appunto qualche problema sulla, sul requisito minimo, qualche prescrizione ci sarà, la, la, cioè sarà invitato da Regione eh, a provvedere entro sei mesi e quindi poi, se eh, trascorso infruttuosamente questo termine, eh, si potrà procedere alla revoca del riconoscimento, che comporta la perdita della titolarità ad accedere ai cofinanziamenti regionali destinati agli Ecomusei riconosciuti, nonché all'utilizzo del marchio regionale degli Ecomusei. Ecco, Questi, questi sono, sono i nuovi requisiti minimi che come avete visto in parte eh, riprendono in toto insomma, il pregresso e eh, in altri punti cercano appunto di elevare la qualità progettuale pur venendo incontro a quelle che sono le effettive difficoltà dei territori e quindi anche dentro un'attività, cioè dentro anche delle possibilità di semplificazione laddove noi abbiamo verificato che alcuni requisiti non riuscivano a essere raggiunti dalla quasi totalità degli ecomosei, quindi in particolare no, mi riferisco a quello che dicevo prima sulla programmazione di lungo periodo. Il mio intervento è chiuso e a questo punto se Raul e Dedo poi vogliono intervenire, magari introducendo la questione va di me, e anche delle considerazioni personali, lascio a loro la parola. Grazie a, a ben spiegato che abbiamo lavorato insieme. Per, quindi, tutto quello che sono stati i nuovi requisiti del 2019 e il lavoro che è avvenuto dopo l'approvazione dei requisiti, è stata partecipata. Quindi, questa cosa rende onore alla, alla regione Lombardia che eh, che, che io sappia eh, è l'unica attualmente che eh, pur con le difficoltà eh, che comunque ci sono che sta facendo un lavoro di questo tipo eh, quindi nel 2020 è stato eh, approvato è stato diciamo condiviso tra di noi il Vademecum degli Ecomusei Lombardi. Eh, questo Vademecum è. Vediamo ehm... un po' dove l'ho messo, non mi ricordo più. Come non detto vi mando il link, tanto è inutile vedere la copertina, c'è un libro aperto che vorrebbe eh, ancora dire eh, anche su questo dobbiamo lavorare insieme e cercare di, anche di sperimentare le cose insieme, no? perché quello che è stato detto sono delle novità importanti ma eh, chiaramente nessuno le sta facendo o, quasi, o pochissimi nel mondo stanno facendo queste cose, è chiaro che è tutto um, da sperimentare e la volontà di farlo, di farlo insieme. Quindi dentro il Mademecum trovate, l'avevamo fatto girare, dei, delle spiegazioni, dell anche dei, dei progetti già realizzati sui singoli requisiti che potrebbero essere utilizzati come riferimento, non ovviamente da copiare perché sappiamo benissimo che gli ecomusei non c'è un ecomuseo uguale all'altro, quindi è assolutamente vietato copiare tal quali questi progetti perché non verranno bene nel vostro territorio, quindi, però il, lo scambio di eh, buone pratiche è sicuramente un'attività una, un che abbiamo sempre fatto e che eh, a me è sempre, eh, ha sempre aiutato per la programmazione del mio ecomuseo, quindi se avete ulteriori pratiche da segnalare esempi sperimentazioni che avete fatto le inseriamo volentieri in questo documento lo vedrete è rimasto fermo al 2020 ma poi eh, comunque abbiamo lavorato su alcune eh, specifiche eh, azioni in particolare quella delle licenze libere e anche quella della, della, della formazione e della, eh, del monitoraggio, per cui adesso non posso ancora inviarvi i risultati di un progetto di ricerca europeo a cui facciamo parte, si chiama EcoHeritage, che sta realizzando, sta cercando di mettere insieme sia una, uno strumento di autovalutazione che potrebbe essere utilizzato con le, le dovute modifiche anche in Lombardia, sia degli strumenti di, eh, di formazione su, su argomenti specifici di interesse anche degli ecomusei italiani, non solo degli altri paesi che, che fanno parte di questo progetto. Quindi io ho terminato, vi metto in chat il link del Vademecum, è un, pro, è un, pro, è, ripeto, è un documento in progress. De, eh, che, che deve essere aggiornato e, e ampliato con il vostro aiuto prego edo a te la parola io insisterei un attimino eh, sul requisito minimo 10 rapporti con la popolazione perché questo ma sentendo un po tutti gli ecomusei eh, ognuno ha una sua modalità però quello che è importante è la partecipazione vera, concreta, fattiva. Si parla di patto di comunità sempre, ma mi chiedono cos'è un patto di comunità. Allora un patto di comunità prima di tutto è quello che è stabilito nella missione dell'ecomuseo, che dovrebbe comparire nello statuto. Si può fare anche un manifesto formale, nel senso noi qui a bla, bla bla bla riconosciamo e ci adoperiamo per quindi anche un manifesto di una semplice paginetta, ma non è necessariamente, eh, voglio dire, eh, obbligatorio. Ma i prerequisiti imprescindibili sono, e l'ha detto Grazia, eccetera, il consenso sociale. Perché c'è consenso? Consenso vuol dire che si mira al benessere della collettività, perché ci possono essere anche consensi sociali su delle cose che non sono buone pratiche, quindi la collettività deve lavorare per il benessere suo e per la tutela del paesaggio vivente e nel paesaggio vivente c'è dentro tutto. L'ecomuseo è una formula ecomuseale eh, importante e anche riconosciuta ormai a livello internazionale, permette di raggirare quelli che sono gli aspetti burocratici e soprattutto di superare i campanilismi locali. E ne abbiamo sempre riscontrati parecchi, cioè quello che fa un borgo, un paese, eccetera, una valle, non, non è conosciuto dalla valle eh, oppure dal borgo limitrofo. E Invece è proprio questo interscambio eh, tra eh, le diverse realtà e i soggetti che dà vita a quello che è veramente la natura ecomuseale. E la... Le, le, la la comunità, e dico, uso la parola comunità e non popolazione, perché non si tratta solo di residenti, ma di una comunità che si conosce, che ha un'identità. La regione Lombardia è molto attenta su questo termine di identità, perché una, una, una comunità senza identità è un aggregato di persone, null'altro, e non, è, non va secondo lo spirito dell'ecomuseo come può essere informata la comunità, ma ci sono i media di comunicazione, c'è il sito web, i canali social, c'è anche il passaparola, ci sono delle locandine che annunciano degli eventi, ma la cosa importante è anche il centro di ascolto, cioè la, la popolazione della comunità deve essere sempre messa in grado di intervenire di individuare di sottolineare quelle che sono le buone pratiche e con un po', un po' come una riunione condominiale no? il, il bene collettivo deve essere eh, valorizzato deve essere assecondato deve essere servito le assemblee rimangono sempre secondo me come momenti di verifica complessiva che corrispondono praticamente a alla verifica del questionario di autovalutazione di cui parlava Grazia perché nel questionario, c'è anche, è già stato fatto, è già stato redatto cioè nella vecchia legge ci sono delle domande a cui eh, si chiede eh, di rispondere, di verificare poi c'è il monitoraggio di cui parlava Grazia, quello che fa la regione Lombardia però è importante che gli ecomusei abbiano questo momento di verifica assembleare. Partecipazione, eh, questo è un, è un bel processo perché a parole si dice partecipare, partecipare vuol dire, vuol dire condividere delle azioni, condividere delle intenzioni che poi si tradurranno in, in, in percorsi virtuosi bisogna conoscere, conoscersi e soprattutto condividere. Cosa condividere? Beh, qui è il heritage, perché la parola inglese heritage vuol dire anche un'eredità da trasmettere e questa è la cosa importante. Io devo pensare cosa trasmetto a chi mi servirà. quindi è il heritage materiale, sono le cose fisiche. Molto importante, anche l'UNESCO ha sottolineato questo aspetto, è la, il heritage immateriale che sono le memorie, le tradizioni, i costumi e poi soprattutto anche secondo la convenzione di fare il paesaggio vivente. Vivente non vuol dire la fotografia, ma è un paesaggio che si compone di tutti questi elementi. Concludo dicendo che sono molto importanti, l'abbiamo verificato, abbiamo verificato che laddove ci sono questi laboratori di cittadinanza attiva, che, può essere, che possono essere organizzati fra anziani, con le scuole, con la comunità tutta, no? e per la costruzione di mappe di comunità. La mappa di comunità non è un elenco dei monumenti da vedere, anzi è semplicemente un percorso che registra quelle che sono le impressioni, le aspettative, i ricordi, perché contribuiscono a creare l'identità. Che è una realtà sempre in continuo movimento. Quindi, bisogna avere degli strumenti che la registrino. Itinerari culturali importantissimi, c'è anche l'articolo nella legge regionale 25/2016 che dice che devono essere redatti, tracciati, pianificati, elaborati, ma soprattutto serviti. Vuol dire che ci deve essere una segnaletica adegu adeguata, che può essere quella tradizionale, quella QR code mappe georeferenziate con le app perché devono essere dei servizi uh, per la cittadinanza che non è l'unica diciamo così l'unico soggetto dell'ecomuseo l'ecomuseo deve pensare anche ai fruitori esterni che vanno a conoscere quel determinato territorio per questo motivo è importante collaborare con tutti con gli stakeholders, che è la parola inglese che vuol dire tutti quelli che portano degli interessi, quindi possono essere gli albergatori, i ristoratori, delle ditte, delle aziende, soprattutto anche le fattorie didattiche e qui eh, vediamo che hanno molto successo i food communities, cioè le comunità di cibo, praticamente il, il, il cibo a chilometro zero. Qualcuno disse che il cibo è la grammatica del vivere perché è essenziale, è respirare, e nutrirsi ecco quindi come ci si nutre e questo è la valorizzazione dei prodotti locali soprattutto anche favorire il ritorno il ritorno dei mestieri e delle attività che si svolgevano sostenute adeguatamente concludo dicendo che poi ci possono essere dei patti di collaborazione delle convenzioni ci sono dei comuni che hanno assegnato la gestione dell'ecomuseo a delle associazioni questi patti di collaborazione devono essere o formali o informali, quelli informali fanno riferimento al patto di comunità. Perché questo? Perché quando si parla parlo soprattutto per gli ecomusei in via di riconoscimento, ci devono essere documenti che attestano questi col, patti di collaborazione, cioè cose concrete e non solo parole. Quindi io dico che è importante che un ecomuseo crei delle sinergie di energie, di interessi, di aspettative, perché se non crea questa rete, diciamo così, di interesse, è tutto forché è un ecomuseo. Ecco, questo è molto importante perché eh, si parla tanto di ecomuseo, anche a volte in modo così non, non aderente ai veri scopi, ma l'ecomuseo vive perché c'è la comunità cosciente che si prende cura del proprio patrimonio e soprattutto lavora per il benessere Benessere fisico e anche intellettuale. Volevo rimarcare solo questo aspetto. Grazie Edo, mi sembra molto molto corretto, questo è il cuore no, degli Ecomusei, la, la partecipazione, no? poi ci sono delle innovazioni che escono da, dal, dai nuovi requisiti ma chiaramente non dimentichiamoci questo che è la, la, la, la, la, base, la base di tutto su cui fondare gli Ecomusei.